Salve a tutti ragazzi, sono S74 e oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla e in questo video vorrei prepararmi per il Guider perché probabilmente lo sconfiggeremo già anche perché probabilmente taglierò la parte dove farmiamo le triste, perché come vedete ho meno esperienza dell'altra volta, perché ho, ho farmato questa spada, cioè fermato, avevo una spada qui e l'ho incantata un po' finché non ho ottenuto questa. E ho sprecato tipo nuove di esperienza per farla. E poi ho incantato, non mi ricordo cosa. Ho incantato ancora qualcos'altro, comunque guardate qui e potete vedere cosa ho incantato. Ma penso di aver incantato, non lo so. so che ho incantato anche qualcos'altro, ma non me lo ricordo. Però questi piedi li cambierò il prima possibile perché mi danno un poco fastidio. E tra l'altro non funzionano neanche correttamente, quindi. Va bene, andiamo nel nether sperando di laggare un po' di meno. Quindi non mi sono segnato le coordinate della, della fortress, o sbaglio, dovrei andare a vedere nel mio libro delle coordinate, quindi aspettate un attimo. Allora non me le sono segnate le coordinate quindi vado un attimo eh, nel video, quello dove ho esplorato la fortress e cerchiamo di capire dov'è perché se no è un casino. Allora ragazzi voi adesso non lo state vedendo, invece sì, come vedete, allora questo penso sia un'altra, eh. sono letteralmente dietro lo spawn, che lo spawn è tipo laggiù da qualche parte, e stavo ripercorrendo con la strada che avevo fatto nel video perché non ho trovato le coordinate, ho notato sta roba qua, quindi io adesso, tanto le interpelle non ci servono più, facciamo così, quindi ho fatto questa spada con saccheggio 3, quindi speriamo che mi diano queste maledette teste, e so che sarà difficile perché hanno tipo il 3% di possibilità di spawnare bella questa cassa spero di non distruggere la spada perché comunque non ha tanti utilizzi quanti 250 quindi mi sa che dopo un po' dovrò andare di spada normale allora ragazzi sono andato un attimo nelle impostazioni e ho cambiato alcune impostazioni grafiche e sembrerebbe che ora è un po' più fluido il gioco però c'è un problema ancora questo problema è che non trovo sti cavolo di scheletri weeder. Allora qui invece ho fatto jackpot proprio perché mi ha dato 4 diamanti, quindi stiamo a posto. Mi ha droppato la testa, mi ha droppato la testa. GG, devo posare qualcosa, tipo questa spada. Ma ce ne sono ben due. Quindi controlliamo se c'è ancora qualcosa qui sì e ne ha droppata un'altra ma tra l'altro ho notato che quando hiti uno scheletro wither la testa eh, non gli si colora di rosso quindi secondo me gli scheletri wither sono degli scheletri che indossano la testa dello scheletro wither e hanno una possibilità molto bassa di dropparla e quindi ce ne manca solo più una e incredibilmente questa spada sta durando abbastanza e non pensavo Non ci credo mi ha dato la terza testa, me la data, me la data, gg, c'è tipo sono passati tipo 3 minuti dal il tempo di, di venire qua, Da laggiù, ero là prima, me la data, gg e quindi possiamo spawnare già il, il leader, prendiamoci 4 di queste qui, prendiamoci un 5 perché non mi ricordo effettivamente quanto ne servono, ma insomma sembra 4 e qui c'è ci sono due scadetri qui, niente. Ci sono. Addirittura tre. Non me ne è andata nessuno, ma sì, però tanto che ne ho ammazzati così tanti e eh, ce ne ho ammazzati così pochi, non mi daranno mai più una quarta. Quindi torniamo su. Cioè torniamo a casa. Devo trovare dove ero arrivato. Ok, sono ritornato qui. Devo solo cercare il portale. che mi dimentico sempre dove Ed è. E te dovrebbe essere più o meno qui. E probabilmente qua su qualche albero mi ricordo. No. Ok quindi ora sono tornato, torniamo a casa sperando che non sia notte e invece notte e da questa parte. Allora ragazzi come potete vedere eh, ho creato il Wither, ho cercato, sono sul tetto del Nether come vedete, e ho cercato un punto più o meno dove potrebbe incastrarsi lui effettivamente ancora tutta questa roba qua sopra però proviamo a incastrarla ancora un po' così e questo punto come sto dicendo, lui si incastra e noi possiamo attaccarlo da lontano, soprattutto lui cerca di andare verso l'alto di solito. E quindi penso che sia, sarà poi un po' incastrato. Tra l'altro sotto stanno facendo rumore da me, spero che non si senta troppo. Se si sente troppo non so, eh, al massimo poi vedo più in editing cosa fare, quindi lo sto più dirvi che innanzitutto... Magari chiamoci le, le cose così. Ho fatto pochissime frecce perché ho scambiato tutto l'oro che avevo. Ma il picnic con cui l'ho scambiato mi ha dato veramente pochissime frecce, nonostante gli abbia dato uno stack. Mi sono fatto un po' di pane e mi sono fatto questo arco. Infatti, ora ho 26 di esperienza. Comunque, detto questo, sponiamo il Wither. sembra proprio che si sia incastrato ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta in due minuti in due minuti cioè due minuti di registrazione che poi in editing saranno 15 secondi è stato abbastanza easy eh, mi sa che sto video durerà tipo 0 minuti perché ho registrato 40 minuti per prendere il, il, la, il materiale e che taglierò praticamente tutti e poi dopo eh, due minuti che recupero la roba tra l'altro questo è la scala che mi ero fatto per venire fino a qua e niente ci faremo un beacon siamo un attimo c'è cioè, anche se no non vedo dove il portale quindi siamo tornati a casa era notte quando sono partito ed è ancora notte quando sono arrivato cioè praticamente è stato troppo easy non, non so cosa va bene ehm, gg non, il mio commentario è solo questo non, non so cosa dire non me l'aspettavo comunque che sarebbe stato così semplice mi sembra un po' di aver citato, però vabbè. Comunque, se vedete che non ho l'achievement di prima è perché ho chiuso il mondo. Perché vedevo che c'erano le casse che facevano sta roba, ma quanto pare è rimasto. E quindi buono, non saprei cosa dire. Tra l'altro ucciso un wither e non mi ha dato esperienza o sbaglio? Mi ricordavo che ti dava tipo non così poca esperienza. Poi non ho finito lo spazio. Quindi a questo punto mettiamoci direttamente a cartare il che non sbaglio serve il vetro quindi prendiamo la sabbia prendiamo la vacchetta poi se non più ho bisogno di un cuore di sabbia vado a scavare più lontano però per ora mi sembra, mi sembra che ne servano 5 guardiamo il vetro faro volevo dire ne servono 5 allora per le rose del Wither penso che lo risfiderò poi in futuro a questo punto. Ecco abbiamo fatto il ferro. Lo risfiderò in futuro, perché non ho potuto farlo oggi perché se mi avrebbe chiaramente ammazzato. Perché non ho frecce, non ho niente. Non si può fare. Intanto recupero tutto il ferro che ho. ma Sembrerebbe che ho soltanto in gotti di rame che appunto tanto il faro si può fare anche in rame proviamo a vedere se riesco a fare a completare già il faro vediamo se riesco a completare il faro soltanto con questa roba qui ma secondo me no non ce la faremo mai però allora intanto guardiamo se qui ho qualcosa parrebbe di no va bene allora mettiamoci qui la base deve essere di 7 e come potete ben notare, non ci arriveremo mai. Controllo un attimo solo del minerale d'avanzo. Proprio c'è qualcosa che devo ancora smeltare. Perché se no a questo punto vado ancora un attimo in miniera Tanto ora ho fortuna Scavo un po' di ferro e in generale qualsiasi cosa che ho E tentiamo di fare la... Cercare di completarlo perché tanto non è difficile completare il ferro Allora prendiamoci il piccone con fortuna Andiamo a scavare Però se non mi porto le torce sono proprio molto furbo allora ragazzi ho finito di scavare e io penso basti, io trovo giusto sta roba. Però scavando ho trovato questo buco qui che è una chiudessa laggiù, per non aver guardato l'Enderman, siamo tipo alla fine del mondo. Letteralmente siamo tipo Y-60 perché c'era tutta la grande avena di metallo che l'ho seguita abbiamo provato a qui e c'è questa miniera a cielo aperto che è immensa. Quindi, tra l'altro, laggiù c'è una bamboo forest. Guardiamo un attimo le coordinate. Stiamo a 340. Torno un attimo a casa e ci vediamo. Allora ragazzi ho finito di farmare e mi sono reso conto all'ultimo che dovevo ancora fare un altro un coso E tra l'altro mentre che farmavo ho scavato tutti questi diamanti e direte wow sono tanti ne avrei fatti molto di più Soltanto che ho scavato un sacco con questo piccone qua credendo che fosse questo E quindi alla fine li ho un po' persi e va E poi ho, ho craftato due shulker box perché comunque li uso L'altra di qua doveva essere qua dentro, sì. E poi, altra cosa, mentre prima ero qui a FK perché mh, si smeltassero le cose, era giorno e mi è esploso un creeper addosso. E ah, ho dovuto ricostruire tutto e qui è esploso un creeper anche laggiù. E ho scoperto che la, la caverna ce l'ha aperta e praticamente solo su quell'isola lì. E quindi è stra, stra comodo andare là a scavare. Quando bisogno di far ferro mi butto lì. Quindi, intanto, qui sto ancora smettando. E direi che così adesso facciamo i prossimi due obiettivi. Eh, facciamo questa cosa del, del beacon. E poi, se mettiamo un pezzo di ferro, con a questo punto, sollecitudine, probabilmente. Che non mi dà che è maxato. L'ho maxato, ne sono sicuro. E maxato per forza. Non ditemi che il rame non conta. Allora, lo maxato, eh. Se no non mi avrebbe potuto far mettere solo i cittadini 2, ma non ditemi che devo ancora metterne un altro. Aspetta, prendiamo un altro lingotto e vediamo un attimo una cosa. Io faccio così, forza non lo posso mettere perché richiede un quinto, che non c'è. E solo i cittadini non lo posso mettere di livello 2. perché ne devo avere tanti e mi sa, che, mi sa che devo farmare ancora molto di più allora a questo punto. Ah ecco e mentre non c'eravate ho fatto anche questa pala e quest'ascia Purtroppo la pala ha fortuna, era l'unica un po' decente, non potevo buttarla via Allora ragazzi prima di concludere il video vorrei ancora fare una roba Innanzitutto non ci sono riuscito a finire, come potete vedere sono riuscito a fare soltanto questo e quindi lo finirò per il prossimo video e vedrete già preparato che ho finito. E ultima cosa, mettiamo un attimo della terra qui. per piazzare il luogo dell'Ender Dragon qua. Quindi detto questo il video finisce qui. Mi è venuto in mente ho ancora piazzato qui qui Queste due cose E ho fatto un'altra Blast Furnace E ho rimesso la mappa che era sparita Comunque sto dicendo Detto questo il video è finito qui Spero vi sia piaciuto E ciao